care amiche ed amici che mi seguite in youtube come state spero bene purtroppo questa mattina ho ascoltato la tragica notizia dell'attentato compiuto in un centro commerciale in germania a monaco monaco di baviera l'ennesimo attentato terrorista ville e codardo eh, di questi sedicenti gruppi islamistici estremisti islamici adesso sembra che oltre la francia anche la germania stia sotto la mira di questi attentatori folli di queste schegge impazzite dell'estremismo islamico che per di più agiscono si deve isolatamente cioè eh, non hanno contatti con l'ISIS o il Daesh neanche vengono allenati da loro ma si formano una proprio mm, hanno una propria formazione attraverso ciò che possono reperire in internet si allenano pure eh, fisicamente ad usare le armi con i corsi che trovano in internet che ormai basta cercare e arti marziali e armi e che nel mele, nel bene o nel male nel male nel bene o nel male chiunque si può allenare ad usare armi di ogni tipo e a eh, diciamo praticare eh, la lotta corpo a corpo che quindi queste persone da sole attraverso internet e non in centri di addestramento come erano una volta quelli di al qaeda si allenano si preparano si autoconvincono che devono andare alla guerra santa e al martirio è veramente una cosa folle Pensare che ci siano delle persone oggi ho cambiato fiasco d'appoggio e quindi speriamo che la camera stia alla giusta altezza del cellulare. Dicevo, e con rammarico che apprendo che questa follia non ha più fine. Quindi la strategia dell'accoglienza funzionerebbe se chi si accoglie sono veramente profughi di guerra ma visto che ci sono problemi economici in europa e che molti di questi profughi rischiano di rimanere isolati economicamente culturalmente socialmente poi diventano degli sbandati alla merce di gruppi terroristici e mafie organizzate quindi sarebbe meglio risolvere i problemi nei loro paesi di origine piuttosto che vederceli cadere in casa nostra, come sta succedendo adesso alla Germania. Prima è toccato alla Francia, comunque la Francia ha avuto attentati terroristici. Come io eh, specifico in un video il penultimo che ho fatto, poi ho fatto un video sui tempi buddisti, ma il penultimo. è che Propongo delle tematiche a Marco Travaglio. Gli ho detto che la Francia già negli anni '80 ha avuto degli attentati da estremisti tunisini e algerini. Negli anni '80 eh, con delle bombole di gas nelle stazioni di metro, eh, perché la Francia ingeriva ancora nell'Algeria. però il problema è che dal, dalla fine degli anni 90 quando tanto bush padre come clinton hanno bombardato iraq e hanno fatto l'anno son e hanno imposto l'embargo contro l'iraq che sono morti centinaia di migliaia di bambini iracheni per fame ma il food for children o hide for food invece si è rivelato un pretesto per commercializzare petrolio per armi e di cibo e medicinali ai bambini iracheni, arrivava poco o nulla però dicevo già dalla fine degli anni 90 che le ingerenze statunitensi ed euro e, e della nato sono diventate sempre più forti nei paesi arabi e nel maghreb fino a che si hanno destituito tiranni come Saddam Hussein, come Mubarak, come Gheddafi e si è voluto destituire anche Bashar al-Assad, che fino a quel momento erano visti con buon occhio dall'Occidente, poi quando già non avevano più bisogno la Nato e gli Stati Uniti di intermediari per i loro negoziati petroliferi perché volevano direttamente appropriarsi dei pozzi petroliferi. Allora li hanno eliminati, però quei dittatori o quei governanti, perché Bashar al-Assad è stato votato dalla gente, piaccia o no, frenavano il flusso di migranti ed oltretutto uccidevano gli integralisti islamici, che sono tutti sunniti, wahhabiti, serafiti e non so che altro. Infatti, Saddam Hussein impicava agli, agli integralisti islamici. Però quando Saddam Hussein impicava agli integralisti islamici gli occidentali dicevano che non tiranno che ammazzava gente e che non c'era libertà di culto. Beh, se la libertà di culto è credere in una forma di islam per la quale bisogna uccidere e chiami Saddam Hussein che dà la pena di morte agli integralisti islamici disposti a morire, a dimorarsi pur di uccidere infedeli, il 90 per cento di questi infedeli sono altri musulmani. Bisogna chiarirlo, allora, Saddam Hussein non era un dittatore, anche il padre di Bashar al-Assad eh, diceva che quelli della fratellanza musulmana eh, non erano molto democratici che sono anche sono anche loro eh, sunniti wahhabiti e sefarditi e altro non, no se farditi no non c'è niente ma eh, se serafiti non so no sunniti allora eh, insomma gli emirati arabi e gli, e gli arabi sauditi Oltre che la Turchia, Israele e Stati Uniti hanno finanziato all'inizio l'ISIS o il Daesh per rovesciare governi sfavorevoli agli interessi economici loro. Poi gli è sfuggito di mano il controllo di questi gruppi fondamentalisti che si vogliono mangiare il mondo intero, soprattutto Occidente rappresentato da Stati Uniti e Europa. E di questo ne dobbiamo fare le spese noi. Certo anche da dire che molti molti migranti molti flussi di questi migranti vengono invece dai paesi poveri paesi poveri perché sfruttati dalle multinazionali occidentali e dalla finanza occidentale allora è il paradosso che la gente dal terzo mondo povero va nei paesi centrali per esempio i paesi europei perché lì si concentra la ricchezza che scappa dai loro paesi se dovessimo aiutarli in casa loro, dovremmo spendere parte di quella ricchezza che ci aiuta a evitare eh, la risacca finanziaria che soffriamo e quindi diventeremo più poveri noi. Ma loro non uscirebbero più di casa. Se invece continuiamo a sfruttare il continente africano, continueranno, continueranno a venire i poveri dall'Africa da noi. L'ideale sarebbe trasferire delle industrie in Africa invece che in Cina per dare dei posti di lavoro agli africani che non vengano in Europa perché i cinesi di lavoro ne hanno anzi hanno un'abbondanza di industrie locali impressionante mentre in Africa manca lavoro occupazione perché non ci sono industrie si sfruttano le materie prime e a farlo sono i signori della guerra locali che schiavizzano la loro popolazione per vendere a basso a basso costo le risorse ai paesi europei eh, ai paesi industrializzati allora bisogna dislocare le industrie italiane ed europee dislocalizzate già in precedenza in cina e rilocalizzarle in africa così si dà lavoro agli africani e gli africani non emigrano più in europa si farà non lo so per intanto questi squilibri macroeconomici industriali geopolitici militari ed energetici sono decenni che vanno avanti e non si può rimediare a più di 50 anni di abusi e di disquilibri eh, da un giorno o un altro cui ci sarà un largo cammino da fare e purtroppo un largo periodo di tempo nel quale dovremo soffrire degli attentati perché un pazzo qualsiasi sfodera una mitraglietta e in un centro commerciale può ammazzare 200 persone come dicevano già in nord america dopo il 2001 dopo l'11 settembre 2001 Basta che uno spari quattro colpi in un supermercato e ammazza 10 persone, di fatti, eh, sino adesso negli Stati Uniti eh, non sono stati molti, anzi, quasi nessuno: i morti dell'integralismo islamico, ma di stragi sparatorie nei supermercati negli aeroporti, negli uffici postali, nelle banche per la strada, in case, in edifici. In centri sportivi in stadi sono stati commessi molti come quello che è andato alla premiere all'anteprima di batman credo vestito da batman o da superman non mi ricordo o da uomo ragno e ha sparato sulla gente nel cinema qui quindi sono più gli estremisti di estrema destra nordamericani armati e che uccidono oppure pazzi isolati che non hanno nessuna motivazione ideologica ad uccidere in nord america che non fondamentalisti islamici e, eppure eh, è dal 2001 dal settembre 11 settembre 2001 che si dice che queste operazioni le possono anche compiere gli estremisti islamici quindi figuriamoci fra ultranazionalisti, nazionalisti eh, ultra cristiani fondamentalisti cristiani anti abortisti che uccidono gli abortisti e i medici eh, favorevoli all'aborto fra le nuove pantere nere che difendono i diritti degli afroamericani anche con le armi fra la gente del kukus clan dell'estrema sinistra gli spanoamericani eh, le mara organizzazioni i cartelli della droga e adesso la minaccia dell'estremismo islamico le varie mafie che sono più violente di quella che è stata la mafia italiana come la mafia cinese russa e anche ebraica stanno messi male ma purtroppo la globalizzazione farà che staremo tutti messi sempre più male come ci insegna quello che è successo oggi in germania dopo almeno due stragi realizzate nel breve tempo in francia e anche a londra io non so veramente che pensare perché il mondo sta andando allo scatafascio poi volevo fare un video sul fatto che bisogna integrare i rom e i scinti o sinti alla comunità perché non è possibile che vivano ammetizzati scudandosi dietro i loro campi e che oggi ho letto una notizia una signora una pensionata credo denuncia che degli zigari l'hanno derubata vanno a fare una perquisizione in un campo rom o scinti e trovano 10 milioni di euro E quindi è anche quello un altro problema per il nostro paese poi voglio vedere se i tedeschi che hanno una sicurezza più eh, affidabile di quella francese hanno sofferto l'attentato di oggi noi che non so come siamo messi rispetto alla sicurezza sicurezza rispetto a francia però che non staremo allo stesso livello della Germania, che cosa potremo fare in caso di attentati di questo tipo. Voi pensate un attimo all'ipermercato o al supermercato vicino a casa vostra o della vostra città, tipo a Roma, i granai la Romanina, cinecità. Se qualcuno si mette a cincittà a lanciare granate dal secondo o terzo piano, magari ne ha 10 io eh, ho visto che nei, negli orari di punta dove c'è tanta gente ai granai alla romanina al centro commerciale di cinecità ci sono migliaia di persone quanti possono morire solo con qualche granata e se vanno 10 armati fino ai denti che dobbiamo fare come in israele che in ogni città ogni centro commerciale e luogo pubblico e privato c'è il metal detector le guardie giurate le guardie del corpo i poliziotti l'esercito camionette della polizia con eh, delle paratie in cemento armato anti esplosione anti spari che possono alzare delle barricate in cemento armato nel caso si intenti sparare dentro un negozio un supermercato un ipermercato Dobbiamo vivere tutti come vivono gli israeliani in Tel Aviv e in Gerusalemme, che anche gli edifici hanno degli scudi di cemento armato nelle uscite perché possono esserci delle sparatoie, che poi non è una soluzione. I proiettili vanno a colpire una struttura di cemento e rimbalzano di qua e di là fino a che qualcuno feriscono. Poi ci sono dei proiettili incendiari, esplosivi. Con testa vuota, che fanno più danni che altro perforando il Kettler dei giubbotti anti proiettili. Andiamo verso tempi cupi, altro che forza lupi. Qua ci occorrono delle soluzioni reali, ma in stato d'emergenza, di calamità, chi ci difenderà? Il nostro parlamento, il nostro senato? il nostro primo ministro il presidente del consiglio dei ministri il nostro presidente della repubblica o l'inefficienza di tutti loro io se devo essere franco credo che nessuno ci potrà difendere in italia ma non lo dite a nessuno non voglio essere preso per scettico e pessimista Piuttosto eh, non so, speriamo che da noi non succeda nulla perché se succede, chi ha capacità decisionale di pronto intervento, come per attuare subito senza che si mettano a discutere nel Parlamento che fare che non fare, come farlo, perché farlo, perché non farlo. Perché altrimenti, prima che ce ne rendiamo conto, ci hanno liquidato tutti e così ho fatto il video del giorno spero di non farlo troppo largo perché poi devo editarlo. tanto è stato un video pensierino sono molto preoccupato perché come si vede non si fa nulla per frenare il terrorismo in europa incluso quando sono paesi come la germania pensa da noi che cosa può succedere che siamo permeabili a tutto Speriamo che si riesca a arginare il fenomeno, dobbiamo levarci dalle zone di conflitto, almeno noi italiani, perché andiamo ad intervenire per impasticciare tutto. Con le intervenzioni belliche degli Stati Uniti e della NATO, come diceva Putin, si è peggiorato la situazione perché si è alimentato questi terroristi che Saddam Hussein uccideva. Adesso hanno trovato terreno fertile nel vuoto di potere creato in Siria, Iraq, Somalia, Libia. Eppure si voleva fare una guerra in eh, Ucraina. Pensa un po' che grado di incoscienza che c'è. Vabbè, veramente sono alibito dagli responsabilità criminale e voglio vedere se Vince Trump che cosa succede se farà meglio o peggio di eh, Obama, Bush padre, Bush figlio o Reagan, perché chi governa Nord America e chi finanzia la campagna elettorale del presidente? La lobby delle armi la finanza globale, l'industria e le banche, perché dove vanno loro? Distruggono, poi ricostruiscono e i paesi si indebitano e loro vendono qualsiasi classe di prodotto, dai succhiotti per i bebè eh, a eh, mattoni, cemento, libri. Ricostruiscono le scuole, imprimono nell'idioma originale del luogo. Libri didattici con la loro mentalità stampati negli Stati Uniti o per conto di ditte nordamericane, poi dicono che sono aiuti umanitari. Ma gli stanno riformulando la loro cultura e glielo faranno pagare negli anni '80, o la fine degli anni '80, ho ascoltato eh, nell'auto radio come in Radio Radicale, dicessero che molti paesi dell'Africa. Vietnam rifiutavano gli, gli aiuti umanitari dell'Occidente perché gli facevano pagare e aumentavano il debito interno lordo perché non erano aiuti umanitari gratuiti, te li fanno pagare in qualche modo come ad Haiti che mandavano tanto riso gratis, che la gente non comprava più, in Haiti il riso prodotto dai coltivatori di riso. Quindi le imprese produttrici di riso di haiti sono andate tutte la rovina poi gli aiuti umanitari hanno smesso di essere aiuti umanitari e hanno iniziato a vendere agli, agli, agli haitiani il riso che i nordamericani compravano in altre parti del mondo come in cina così il riso da essere economico ha passato prima a essere gratis facendo fallire i produttori di riso locali e poi a costare il doppio il triplo o dieci volte di più di quello che costava il riso haitiano quindi guardiamoci bene da come ci propongono certi interventi umanitari e per restaurare la pace perché non sono umanitari non sono di aiuto e non restaurano la pace se non servono a restaurare gli interessi consolidati di occidente soprattutto di stati uniti e della nato questo non vuole giustificare il terrorismo, anzi dico che proprio questo, questa forma malsana di gestire la geopolitica alimenta il terrorismo. Poi fra l'altro Al Qaeda, l'ISIS e il Daesh sono stati creati per influenzare geopoliticamente le zone produttrici di petrolio come Libia, Iraq, Siria, Iran, Russia. Vi ricordate che prima dell'11 settembre eh, eh, 2001 Bush, appena eletto, Bush junior Bush, George Bush Walker junior disse: bisogna combattere i paesi dell'asse del male che sono Libia, Egitto, eh, Somalia, siria iraq iran russia cina corea del nord ebbene guardate in, in retrospettiva tutto quello che è accaduto finora incluso includendo Ucraina che poteva essere motivo di guerra con la russia però non è scoppiata nessuna guerra aperta solo delle, dei conflitti e vedrete che si sta compiendo quel piano incluso bush junior aveva detto che si doveva compiere in vent'anni quindi anche dopo la sua presidenza è venuto obama e si rispetta quella tabella di marcia quindi si è arrivati a siria manca solo iran russia cina continentale e corea del nord perché la Somalia già Bill Clinton l'aveva bombardata tempo fa, che si sono peccati una batosta poi perché prima ci presentavano i somali come bambini morti di fame, hanno fatto un live hide e dopo li andavano a bombardare perché erano tutti guerriglieri cattivi. Però i somali gli hanno abbattuto più di quattro elicotteri e se ne sono dovuti andare in ritirata. Beh, un'altra volta farò un discorso su questo. Nuovo ordine mondiale che vogliono tutti i presidenti nordamericani, non importa se vince eh, la Clinton, eh, l'altro che non mi ricordo Sanders o se vince eh, Trump, tutti i presidenti che si candidano adesso continueranno la tabella di marcia che gliel'hanno imposta a Bush junior e ai suoi predecessori il Pentagono, eh, l'industria delle armi, il sistema finanziario, il sistema bancario, i Rothschild, il sistema industriale, il sistema eh, del capitale finanziario e immobiliario, tutto quello che vuoi. Quindi con questo vi saluto perché non vorrei fare un video pesante. che dirvi il mio il mio non è pessimismo il mio è senso di realismo alla prossima care amiche ed amici grazie di seguirmi e da presto ecco qua care amiche ed amici questo è il tappo del fiasco nel quale colloco il cellulare così perché può stare in piedi filmare e un nokia sha 302 quindi Filma stando in piedi però non sta nel suo questo tappo non sta nel suo fiasco ma sta in un contenitore di plastico quindi spero che l'altezza dei video sia stata la corretta vi ringrazio di avermi seguito ancora una volta ciao iscrivetevi per favore date like ai video che vi piacciono lasciate commentari nei video e eh, avviate delle discussioni nello spazio discussioni del mio canale mi piacerebbe molto conversare con voi seguitemi in facebook instagram eh, google plus i gruppi e le pagine di eh, facebook e i gruppi e le pagine di google plus ed anche, ed anche Vine. A presto, ciao. E anche in Twitter, mi raccomando, anche in Twitter.